Salve a tutti e a tutti, benvenute e benvenuti alla seconda puntata di A tu per te podcast, un podcast realizzato da Volumbrite con l'informa disabile, È un podcast che si occupa di argomenti informativi e di attualità relativi alla disabilità che va in onda all'ora del tè, e siamo quest'oggi in compagnia di Cristian Tarasco architetto eh, dalla divisione eh, delle infrastrutture e mobilità servizio mobilità dolce quest'oggi tratteremo di argomenti su circa la mobilità dolce per l'appunto sì. eh, l'accessibilità e la sharing mobility ma molto altro ti, ti chiederei di, di presentarti, di dirci che formazione hai e che, di, di che cosa ti occupi per la città sì, io in realtà faccio un part-time per la città e sono anche un libero professionista. Per la città nel, nel nostro settore ci occupiamo appunto di mobilità dolce che è riferita a tutta la, la mobilità, la pedonalità, la, i sistemi di utilizzo della, della bicicletta, cioè tutto quello che ha una mobilità rallentata a misura duomo. Benissimo, quindi ci hai, ci hai parlato di mobilità dolce, eh, vogliamo fare un affondo su che cos'è effettivamente la mobilità dolce? Aiutiamo magari chi ci ascolta a capirne qualcosa di più. Ma la mobilità dolce viene considerata come una mobilità lenta anche, nel senso può essere una mobilità di una persona che cammina semplicemente a piedi con una velocità più o meno di, di 4-5 km h come può essere anche una mobilità data da un movimento tramite un mezzo come la, la bicicletta. Poi nel, negli ultimi anni, nel 2018, è partita tutta una normativa sulla micromobilità, quindi sull'utilizzo dei monopattini, dei sigway oppure bici elettriche, cose così, che fanno comunque parte di questo tipo di mobilità. Noi ci occupiamo all'interno del nostro settore di, di mettere in sicurezza determinati percorsi, sia per le persone, quindi lavoriamo sulla pedonalità, creando magari degli spazi dedicati eh, alla sicurezza, come ad esempio facciamo delle isole a in, incroci per ridurre la percorrenza sul tratto di attraversamento. Quindi Facciamo un'isola un di protezione all'inizio e alla fine dell'attraversamento stringendo l'asse stradale per consentire anche una riduzione del, del traffico veicolare su, sull'attraversamento. E di questo effettivamente ti occupi con il Comune di Torino, quindi sì. queste sono alcune diciamo delle soluzioni che eh, adotta il tuo ufficio, l'ufficio dove lavori per la città eh, per migliorare per l'appunto questa mobilità. Con la realizzazione delle, anche delle piste ciclabili con la mia collega che si occupa di quello, eh, specializzata proprio in quel settore, individua sia il percorso che è comunque realizzato in base a tutto uno studio di, di, del movimento delle persone all'interno della città e, e ha creato determinate direttrici di, di percorrenza per migliorare comunque i collegamenti con all'interno della città con eh, queste piste ciclabili proprio per lo sviluppo della mobilità dolce certo a proposito di, di, di mobilità ancora eh, stavamo ragionando a telecamere spente relativamente a eh, quel servizio in collaborazione con 5T che eh, sappiamo si chiama Mobility as Service mobility as a service, as a sì. service. Eh, ci raccontavi che è un servizio uh, della città sì, uh, che, che deve partire che ancora. deve ancora partire sappiamo che deve sì. partire un'idea abbastanza futuristica che consiste in un... Ma eh, non poi così tanto futuristica, cioè ci stanno già lavorando sopra. adesso Bene, ottima, questa è un'ottima notizia. Eh, che fondamentalmente consiste nell'avere una tessera eh, utilizzabile per tutti quei servizi di sharing oppure anche soltanto di mobilità eh, GTT. Eh, vuoi parlarci di questo servizio? Ah, Sì, allora è, è partito un po' tutto da livello nazionale che erano questi buoni mobilità. E noi come città e come Regione Piemonte, almeno loro come città e come Regione Piemonte, avevano pensato a questo sistema di utilizzare questi buoni mobilità un po' su tutti i sistemi di mobilità. Quindi si, si tratta di utilizzare un'unica tessera in, con cui tu puoi pagare e quindi fare una ricarica su questa tessera e usufruire di diversi servizi, cioè puoi utilizzarla per prendere il treno, come puoi utilizzarla per prendere l'autobus o il tram oppure affittare anche i monopattini, le biciclette, il car sharing e tutto quello che riguarda un servizio dedicato alla mobilità della persona. Bene, a proposito, stiamo, visto che stiamo parlando di, di, di, dello sharing, della sharing mobility, ehm, avremmo il piacere di, di, di ragionare eh, all'interno del, dello sportello in forma disabile. Sono pervenute un sacco di, ehm, di critiche anche a, quel, a questi servizi, soprattutto privati, di free floating. Quindi, tutti quei servizi che ti permettono di noleggiare un, un mezzo di trasporto, come i monopatti o, i, i o le bici, e, che poi però vengono lasciati tante volte sui, eh, sui marciapiedi e quindi vanno a minare l'accessibilità dei, dei marciapiedi sì, avevo fatto proprio un intervento in occasione del 3 dicembre del, dell'anno scorso eh, sulla questione del, dell'accessibilità e delle problematiche date dalla micromobilità dove venivano lasciati magari i monopattini oppure le biciclette in free floating Sappiamo che ci sono anche dei discorsi relativi al, al, all'utilizzo di questi, di questi mezzi di trasporto che possano diventare accessibili a loro volta. Ad esempio, ehm, il, il servizio della città, il Tobike, eh, sì. si, stava, si stava ragionando sul, sul mettere a disposizione delle handbike per queste per Sì, allora le handbike in realtà è un servizio che è già attivo. È un servizio che è partito da un consigliere di Circoscrizione 1. Eh, assieme alla sua associazione ha messo a disposizione 5 bike che sono semplicemente delle biciclette che si possono guidare con l'utilizzo degli arti superiori anziché quelli inferiori eh, e consentono a una persona con disabilità di, di potersi muovere con, con questo sistema una bicicletta per disabile che, che è un, viene definita bike. Certo, questo è sicuramente è uno di quegli effetti positivi che ha la sharing mobility sulla, sulla città. Esistono delle, delle politiche, facendo un passo indietro, esistono de, insomma, delle, delle soluzioni che la, la città sta pensando per evitare che questi servizi di, di free floating, invece che non hanno la stazione dedicata come può essere Tobike, per, per evitare che, che le persone lasciano le... Eh, sì, è un problema trasporti. che non abbiamo ancora, cioè che la città non ha ancora risolto. Che abbiamo ricevuto un sacco di lamentele, un sacco di fotografie, segnalazioni e quanti. Eh, consiglio comunque alle persone con disabilità di, di, di chiamare il pronto intervento della polizia urbana, e fare comunque multare questo sistema di comportamento. Perché poi alla fine lì non è questione di. Della società che, che deve gestire la cosa, ma è la questione è proprio di un po' di educazione civica da parte del cittadino, società che peraltro sappiamo che eh, operano già in una sorta di sensibilizzazione no? per quanto sì, riguarda perché, queste cose, ad esempio, molte di, di queste società, almeno molte, alcune utilizzano danno la possibilità anzi danno la possibilità obbligano perché se no continui a pagare eh, l'affitto del, del monopattino di, di mandare una foto del posto dove hai depositato il monopattino quindi verificano hanno già un, una checklist di verifica immediata su dove la, il conducente lascia cioè, Condicente. chi utilizza l'usufritore lascia il monopattino in modo tale che controllino che non siano davanti a un passaggio pedonale o davanti certo. a un portone oppure attaccato a una vetrina assolutamente sì e, sappiamo che ehm, ci sono delle zone nevralgiche nella città dove viene utilizzato il servizio di sharing mobility e nella fattispecie noi sappiamo grazie al, all'osservatorio eh, che ehm, le, le stazioni di tobike più utilizzate sono vicino alle, alle stazioni sì, queste del sono, treno. Sì, questi sono dei, dei dati stati all'interno del comune, abbiamo verificato che comunque il maggior utilizzo è nei pressi delle stazioni ferroviarie perché comunque viene utilizzato come mezzo di mobilità ad interscarmio per fare l'ultimo miglio. Certo, certo, ma... Ehm potrebbe essere una soluzione anche concorrenziale se vogliamo quella di aumentare il numero di stazioni o mantenere quelle che già ci sono eh, di tow bike, in modo tale che la gente sia ehm, le persone che, che, sì, che, che hanno deciso di utilizzare questa micromobilità ma, così che possano utilizzarlo più spesso e quindi evitare di lasciare eh, il free floating in giro per, per i marciapiedi ma sicuramente la soluzione ideale sarebbe riuscire a mettere un un sistema di base station come to bike anziché di free floating come altri operatori perché lasci praticamente la bicicletta in un posto sicuro che non va a danneggiare la mobilità delle, delle, delle altre persone. Bene, questo, questo discorso mi fa venire in mente ehm, una cosa, ovvero il concetto di accessibilità, no? tante volte ehm, le persone che non hanno disabilità ehm, non si rendono conto forse al di là dell'educazione di, di ognuno che sicuramente può essere maggiore Molte, molte persone non sanno che cosa voglia dire accessibile o non accessibile non riescono forse a immedesimarsi in che cosa significa eh, questa cosa finché non, hai una finché non hai una tua problematica forse non ti tocca e quindi ahimè è così eh, è un discorso che volevo affrontare insieme a te che so che magari in quanto anche architetto te ne, te ne curi soprattutto per quanto riguarda il discorso barriere architettoniche eh, quando effettivamente un posto vi un luogo viene considerato accessibile e chi si occupa di certificarlo in quanto accessibile? Allora, una certificazione in realtà non c'è una certificazione, c'è comunque una normativa che va a indicare come, come realizzarlo. La normativa sarebbe un po' da rivedere perché comunque il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche è una legge che comunque risale all'86. Il primo decreto ministeriale sull'effettivo abbattimento del barriere architettonico è incentrato soprattutto sull'edilizia abitativa privata perché è un po' il fulcro, è una cosa abbastanza personale della persona per riuscire a vivere una qualità della vita. E successivamente, la, dopo il decreto ministeriale, è uscito il DPR 503 che ha allargato la... L'idea di accessibilità anche alle, alle parti di suolo pubblico, quindi ha allargato tutta la questione del, dell'accessibilità anche dei servizi che possono essere servizi museali, come uffici pubblici o, o comunque uffici aperti al pubblico, al pubblico teatri. Eh, e tutto ma... quello che è inerente con la possibilità che un pubblico possa entrare in un determinato locale. Ma quando parliamo di queste normative, parliamo comunque di normative nazionali? Sono normative a livello nazionale, nazionale. Sì. Esiste qualche normativa anche a livello internazionale? A livello internazionale a livello europeo stanno lavorando per cercare di creare proprio una carta, a parte che Già nel 2006 con il Trattato sui diritti delle persone con disabilità dell'ONU nel, nel 2006 hanno definito una sorta di, di, di carta sulla disabilità, cioè più che altro per dare pari opportunità alle persone con disabilità nella vita quotidiana, nel contesto in cui si vive. È stata poi rettificata a livello italiano nel 2009, anche se è stata rettificata la questione di abbattimento, è un discorso a parte. Bisognerebbe proprio parlare di, di pura accessibilità. Adesso eh, ci sono tanti piani come il PUN, il piano urbano della mobilità sostenibile, che sono incentrati soprattutto sulla sostenibilità prevalentemente ambientale ma anche legata comunque all'accessibilità dei manufatti realizzati o nella pianificazione da realizzarsi su, sul territorio. Certo, ti chiedevo, ti chiedevo esattamente questo perché è d'attualità, ne parlavamo anche di questo, a telecamere spente, è d'attualità... Eh, quella, quella vicissitudine che si è venuta a creare al COP26 di Glasgow. <ride> sì. eh, raccontaci di questo, di questo Ma, aneddoto. Guarda, a me mi ha lasciato veramente scioccato, perché pensare che eh, a Glasgow, dove fanno proprio uno specifico incontro sulle questioni ambientali, si siano dimenticati dell'accessibilità, cioè che arriva il ministro israeliano in carrozzina, perché è affetto da S.L.A., e non poter accedere a, al convegno, mi sembra una cosa incredibile, comunque sì. eh, mi viene un po' da sorridere, però uno si rende conto che comunque delle persone che non affrontano quotidianamente la problematica non si rendono proprio conto della, della, della problematica che hanno determinate persone, perché poi alla fine è una questione solo ambientale, la disabilità, cioè almeno sotto il mio punto di vista da architetto, eh, la disabilità è creata dall'ambiente che, che uno vive, che ha attorno, cioè se l'ambiente è progettato bene non, non crei disabilità nella persona che, che affronta la vita quotidiana all'interno dell'ambiente. Sì, forse più, più che non crei la disabilità non crei un handicap direttamente. Sì, c'è cioè una cosa un po' diversa. Handicap addirittura è una, perso, è, una ma è una. Noi sappiamo una che questione. un handicap è una questione ambientale, no? Se ma tu, sì, sei una persona con disabilità. In realtà la parola handicap è una derivazione da, dall'inglese. Uh -huh. Lo utilizzavano come termine, soprattutto nel, nell'equitazione in cui davano un determinato handicap eh, ad esempio nella corsa dei cavalli eh, mettevano un fantino o aggiungevano del peso a un fantino che era troppo leggero in modo tale da equilibrare poi la, tutta la, la competizione quindi questo ci fa venire in mente che non è una questione personale bensì una questione am ambientale no? certo. che va l'handicap è ambientale più che la condizione in cui si è sì. ok, eh, bene sotto questo aspetto mi, mi sarebbe piaciuto fare un po' una, eh, un affondo su insomma cercare di sensibilizzare ehm, chi ci guarda chi ci ascolta ehm, sul, sulle, sulle differenti prospettive no? relativamente all'accessibilità perché banalmente per una persona per un bipede la, la, <ride> eh, un, uno spazio accessibile è uno spazio in cui ci si sta eh, con il nostro corpo e basta mentre invece per quanto riguarda una persona con disabilità magari motoria che si deve muovere su una carrozzina eh, cambia no? la concezione, volevo sapere intanto eh, il tuo punto di vista, raccontare magari qualche tuo aneddoto personale ed eventualmente se questo all'interno del tuo lavoro ti ha aiutato un pochino a decodificare meglio no? le richieste e le istanze dei cittadini, così da rendersi conto più o meno se effettivamente la tua stessa condizione ti ha aiutato nelle tue progettazioni? Eh, diciamo di sì perché alla fine, almeno nel settore in cui lavoro, eh, che mi occupo per la maggior parte, per la stragrande maggioranza, sugli abbattimenti Infatti. sul suolo pubblico, sì anche perché comunque ragionando con la mia disabilità mi ha portato a fare un confronto, ho fatto anche un corso sul disability management in modo tale da riuscire anche a comprendere le difficoltà di altre tipologie di persone con disabilità ad esempio i non vedenti, ad esempio per loro è fondamentale in fase di attraversamento avere una, una piastrella podotattile che ti indichi il momento in cui tu stai passando dal marciapiede al, alla strada, quindi è una situazione di, di tranquillità e di non pericolo, una situazione di pericolo perché sei fa, in fase di attraversamento dove sai che magari eh, su una strada rischi di essere investito da un autoveicolo ma anche per quanto riguarda ad esempio i segnali acustici dei, degli attraversamenti pedonali allora i segnali acustici eh, negli attraversamenti sono realizzati più che altro nel, in quegli incroci semaforizzati quindi hai un semaforo con, eh, con il, il pulsante di chiamata per l'avvisatore acustico in modo tale che eh, in fase di attraversamento col verde c'è cioè questa segnalazione acustica eh, che guida la persona con disabilità visiva nella fase di attraversamento e eh, gli indica che quella fase è fase sicura perché è una fase del verde quindi di possibilità di poter accedere. Sarebbe bellissimo riuscire ad avere una città completamente accessibile anche sotto questo aspetto e sappiamo che non tutti gli attraversamenti hanno segnali acustici sarebbe una bella idea. Non lo so, iniziativa. però Torino è abbastanza all'avanguardia, noi abbiamo più o meno Uh, all'incirca un 600 uh, semafori disposti all'interno degli incroci e più di 100, 100 mi pare un, oramai siamo arrivati a 120 quindi più o meno un, un sesto del, di quello realizzato a, è già dotato di avvisatore acustico e che cosa Poi... sì scusami poi possono esserci un sacco di altri problemi, questi sono vandalizzati e tutto quanto, però anche lì è una questione di educazione civica. Che non ci piace, <ride> certo. purtroppo non riusciamo ancora a. Ma eh, ah. che cosa serve? Cioè, tu mi dici che c'è un determinato numero di eh, segnalatori acustici in determinati eh, semafori, eh, perché non in tutti? Una allora, è un po' provocatoria. Ma non in tutte, anche per una questione di costi. Certo. All'inizio lo mettevamo su, su un incrocio classico sui quattro, quattro angoli che ti consente di, di, di fare tutti e quattro gli angoli. Poi abbiamo, per ridurre un po' i costi lo, lo mettevamo solo sui tre lati, quindi uno poteva fare il giro e utilizzare il, il percorso eh, tramite il passaggio dei semafori e vedere di fare un giro più lungo ma riuscire comunque a completare il suo percorso okay. in sicurezza eh, beh, sì, io continuo perché essere... è una questione di sicurezza più che altro e eh certo beh assolutamente sì, assolutamente sì ma anche le isole che creiamo isole pedonali di protezione con la riduzione del, del percorso di attraversamento servono anche le persone non udenti perché comunque le mettono Meno a, sono soggette meno al pericolo e un percorso più breve ok, molto bene io continuo ad essere della mia idea che sarebbe bellissimo poter avere degli investimenti relativi a, al, al rendere maggiormente accessibile la città ma insomma capisco che ci siano anche altri, altri costi eh, per la micromobilità eh, bene, vorrei fare eh, una... Mh, Vorrei ragionare un attimo su quelli che sono i canali di, di informazione e di approfondimento. No? Eh, noi abbiamo il portale dell'informa disabile che è un punto di riferimento no? per, per, le, persone per, le, per sì. le persone con disabilità che eh, non soltanto rimbalza anche notizie di, di giornali, eh, promuove progetti di sussidiarietà sul territorio. Eh, esistono altri, ehm, altri canali per, eh, dedicati ai cittadini con, con disabilità, magari con particolari riferimenti alla mobilità e, oppure ci sono degli sportelli eh, fisici attivi sul territorio? Ma attualmente siamo riusciti a unificare e, e portare all'interno del Palazzo dei Lavori Pubblici proprio l'ufficio dedicato alla consegna dei, eh, dei CUDE che sono i contrassegni unici, unico, il contrassegno unico disabile europeo che consente mh, di poter far circolare eh, una macchina in ZTL certo. con, con questo contrassegno, devi comunicare ovviamente le carte e le, le targhe e, e poi ti consente di parcheggiare nei parcheggi generici per le persone con disabilità all'interno del territorio. Che sono quelli senza il numero? che sono quelle senza il numero. Invece per avere il parcheggio sotto casa o sotto l'ufficio riservato esistono delle specifiche? Sempre all'interno del, del sito del Comune di Torino c'è tutta la modulistica, ci sono tre tipologie di, di modulo, c'è quello dedicato alle persone maggiorenni, quello dedicato alle persone con età inferiore di 18 anni, quindi viene compilato ovviamente dalla patria Protestà, e potestà e poi c'è quello generico in caso in cui eh, la persona con disabilità non sia in possesso di un autoveicolo o la famiglia non è in possesso di un autoveicolo e quindi eh, gli viene concesso di realizzare nel, nel, nel, nel, nelle, vicine, nelle strette vicinanze dell'abitazione comunque un, uno stallo generico per sopperire a queste cose ma eh, tutte queste informazioni qui sono e eh, non solo, anche le richieste sono tutte digitalizzate oppure esistono anche degli sportelli in cui eventualmente andare ah, con degli orari ci sono dei numeri di telefono degli, degli orari sono... adesso vado a cercarmi mi sono Prego. portato un po' di documentazione hai fatto bene per, per essere il più preciso non è possibile proprio, eh, non è il nostro settore specifico vai Sentiamo. Allora ci sono dei numeri di telefono che sono ad esempio 011 011 33 132 e, e poi c'è un'email che è parcheggi.h chiocciolocomune.torino.it La modulistica la si trova sul sito del Comune di Torino facendo una ricerca sulla, sulla richiesta di parcheggi e... e e persone con, no. eh, con disabilità certo. e si trovano appunto questi tre tipologie di moduli per poter fare richiesta. Benissimo. il vantaggio è che eh, con la pandemia eh, comunque la pubblica amministrazione ha avuto una forte spinta sulla digitalizzazione e la richiesta del, del parcheggio lo stallo per disabili si può fare tutto in via telematica Bene, però otto. chi necessita di un ufficio c'è comunque l'ufficio e dove si eh, trova, ripetiamolo? in piazza San Giovanni 5 okay, tu puoi andare sia a, a prendere, quindi richiedere il Cude oppure in caso, perché ha una durata di 5 anni devi, devi rinnovarlo, vai sempre in quegli uffici lì oppure se devi fare una domanda per la richiesta di uno stallo persona sotto proprio propria votazione sotto l'ufficio vai sempre in quel posto lì e è tutto, unificato, non mi ricordo se li hai già detti. Ci sono degli orari specifici di questo sportello? Uh, questo sì, allora il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 e mezza alle 11 e mezza. Ok, molto bene. Quindi, nel caso in cui qualcuno dovesse questo si può trovare di... anche sul sito di Informa Disabile. Perfetto. Infatti, stavo <ride> per lasciare i riferimenti. Ovviamente, tutte queste informazioni sono trovabili all'interno del sito Informa Disabile. E se non basta il sito, potete seguire anche la pagina Facebook dove verrà caricato anche questo podcast. Bene, ti ringraziamo, grazie mille per essere stato qui in nostra compagnia. Spero che sia stato di tuo gradimento. Sì, anche il te. Soprattutto, è ancora bello, ma... ma adesso lo assaggiamo insieme. D'accordo, allora grazie ancora, e grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima puntata di A Tu per Te Podcast. Grazie a voi.